questo parere si esprime su uno degli atti politici più importanti dell'Unione Europea che riguarda le politiche occupazionali e le politiche economiche, in particolare quelle dedicate all'occupazione e alle politiche sociali. Si tratta di uno degli atti politici più importanti dell'Unione Europea perché il trattato istitutivo prevede che gli Stati su questo debbano coordinare le loro politiche e poi eh, perché purtroppo l'Europa ancora oggi nel suo complesso ha un alto tasso di disoccupazione soprattutto tra le nuove generazioni ma anche ahimè eh, tra le eh, generazioni più adulte. Il ruolo delle autorità locali e regionali è importantissimo. Per questo la Commissione SEDEC chiede un rafforzamento del ruolo nelle politiche economiche ed occupazionali, non fosse altro perché, per esempio, regioni e comuni, anche se con funzioni diverse per ogni Stato membro, si occupano di coordinare le politiche del lavoro e le politiche sociali. Questa, questo parere è importante per me, per la mia regione, ma per tutte le regioni d'Europa perché l'Unione Europea ha deciso eh, di eh, rafforzare gli investimenti a cominciare del, dal piano Juncker e non si può nascondere eh, la necessità di dotare di un quadro finanziario più idoneo gli enti locali e regionali a cominciare dal Fondo Sociale Europeo che per la Commissione SEDEC, per il Comitato delle Regioni, spero, eh, debba essere più flessibile, orientato e disponibile a sostenere le politiche sociali e le politiche occupazionali eh, degli enti locali e regionali.